Stengo il Movimento Zarkes perché non esistono proposte migliori per un cambiamento radicale in tutto il mondo. Molto semplicemente, non esistono soluzioni migliori. Non ci sono soluzioni migliori. Tutte le ideologie che siano di, di destra, di sinistra, di sotto, di sopra, non tengono conto della natura che ci circonda e del fatto che dobbiamo entrare in simbiosi con la natura stessa e le sue leggi ferree. Tutti i varismi, comunismo, socialismo, fascismo, capitalismo, sono solamente di passaggio verso qualcosa di estremamente migliore. Non perfetto, ma migliore. Conseguenze peggiori causate dal sistema monetario. Stratificazione sociale. Esistono i ricchi e esistono i poveri sfruttamento tra le persone. C'è una frase molto bella di Peter Joseph, è una frase che ho letto in un suo articolo, Il problema del profitto. E la frase dice esattamente così. Alla gente è stato detto che deve guadagnarsi da vivere perpetrando in tal modo una superstizione secondo la quale solo certe persone meritano il diritto di vita e altre no. Profitto è un problema perché, ovviamente, crea sfruttamento. C'è chi può approfittarsene e sfruttare chi si trova in situazioni disagiate. Il profitto crea competizione. Il profitto è un problema per troppi motivi. Ci sono persone o gruppi di persone che se ne approfittano della situazione svantaggiata di molti individui per trarre un maggior profitto ponendo le persone che sfruttano in una posizione ancora più svantaggiata. Poi ci sono multinazionali e governi, banche, tutti messi insieme che esagerano a fare profitti senza tener conto del benessere sociale e della salvaguardia dell'ambiente. Per queste organizzazioni le cose importanti sono semplicemente fare profitto, aumentare gli utili, aumentare i guadagni. Non gliene può fregare di meno che ci sono 35.000 bambini che muoiono ogni giorno per malattie prevenibili e per fame. A me piacerebbe vivere in una società egalitaria. Egalitaria significa che sono tutti uguali come i Bushimani, o quelli non sanno nemmeno leggere e scrivere, non hanno tecnologia, sono selvaggi in mezzo alla natura, però guarda caso uomini e donne sono tutti uguali, non hanno capi, non hanno subordinati, condividono le loro risorse e hanno un'economia basata sul dono. Se non fossi costretto a lavorare, paradossalmente, lavorerei gratis, però farei quello che mi pare. Darei il mio contributo volontariamente alla società, perché questo mi interessa, mi dà piacere. Poi probabilmente potrei soddisfare anche altri piaceri. Userei la videocamera che non posso permettermi adesso, suonerei la chitarra che non mi posso permettere adesso. Avrei un gran bel computer che non posso avere adesso. La notte, anziché respirare cancerogeni in fabbrica, me ne starei a dormire. O a trombare. Userei il mio tempo libero per fare quello che mi pare. In realtà io non riesco nemmeno a immaginare dove possono arrivare le mie potenzialità, perché non mi è mai stato concesso. Mi sono sempre trovato in una posizione in cui ero subordinato ad altri e alle loro decisioni. Non ottimali. In situazioni in cui devo farmi un culo così per mandare avanti pratiche e attività per il loro profitto. Vantaggi reali dell'economia basata sulle risorse. Troppi, troppi, troppi, troppi, troppi, troppi! Aria respirabile. Cibo sano. Condivisione e benessere. Diminuzione dello stress ai minimi. Probabilmente non ci sarebbe nemmeno lo stress, forse dimenticherebbero anche che vuol dire sta parola. Benessere. Assenza totale, totale di rifiuti. Il rifiuto è una parola che non deve mai più applicarsi a un oggetto. Il rifiuto, l'unico rifiuto è l'ignoranza. Oggi in giro per i negozi possiamo trovare dei... Faccio l'esempio più banale che si può fare, il telefonino. Una marca di cellulari ha decine e decine di modelli creati sfruttando le risorse e la povertà, quindi la manodopera a basso costo, nei paesi del cosiddetto terzo mondo, un'aberrazione mentale che solo il capitalismo è riuscito a tirar fuori, terzo mondo. Ma qual è il terzo mondo? Il mondo è uno. Come se ci fossero delle persone di terza categoria. Ogni immondizia buttata lì allo sbaraglio da... Da sfruttare e maltrattare ogni volta che ci serve qualcosa. Noi andiamo lì e... Li facciamo scavare a mano per terra per prendere le materie prime. Diamo un dollaro al giorno per mangiare. Loro si ammazzano tra di loro perché... Non hanno possibilità, devono campare anche loro in qualche maniera. Il nostro capitalismo li fa entrare in competizione e si ammazzano. Per loro è una cosa normale uccidersi per, per mangiare, per avere un, un po' quel minimo di dignità di essere umani. E, e poi abbiamo l'1% dell'umanità, banchieri e famiglie varie, che hanno il 40% delle ricchezze mondiali. Ma che ci devono fare? Effettivamente le alternative per il futuro ci sono, alternative migliori di questa non ce ne sono, semplicemente non esistono. Analizzando il problema con metodo scientifico non possiamo trovare migliori soluzioni, non ci sono, non ci sono. Il mondo ha troppi problemi e quelli più gravi in realtà non sono quelli di Berlusconi o quelli dei banchieri. In realtà non sono la politica, ce n'è uno di problemi veramente grave al mondo oggi. Questo problema trascina altri problemi dietro di sé. E questo problema è l'insegnamento di valori errati. Le persone imparano cose sbagliate e si comportano in maniera sbagliata. Pensate che riescono a dare valore a un pezzo di carta, <ride> Riescono addirittura ad arrivare a scambiare le loro cose, o il loro tempo, cioè un terzo della loro vita, per pezzi di carta. Ma in realtà ce ne sono troppi altri problemi, il punto è l'insegnamento dei valori, dare il valore giusto alle cose e alle persone. Nella stessa maniera ci sono troppe cose a cui dire basta in questo mondo, basta, veramente basta, basta produzione di armi, basta guerre, basta lavorare di notte, basta automobili che vanno a petrolio, basta, basta con l'inquinamento, ovviamente basta insegnamenti di valori sbagliati, basta sistemi monetari, di baratto di servitù o schiavitù qualsiasi, basta morti di fame, basta gente costretta a dormire per strada, basta gente che è costretta a lavorare, basta con la costrizione di scambiare la propria vita per un mucchio di mattoni. Uno deve vivere in una casa perché è vivo e deve vivere, punto e basta. Basta basta sfruttamento, basta soldi, basta profitto, basta soldi, basta soldi, basta soldi, basta soldi, basta soldi, basta soldi, basta soldi. Basta soldi.